Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Matti e oggi ci troviamo sul mio desktop per farvi un breve tutorial su come cambiare il colore grew, ragazzi allora, eh, tutti sapranno come si cambia un colore grew, ma io oggi vi porto un metodo particolare per poter inserire dei colori strani o meglio molto molto strani eh, tipo colori particolari insomma nella vostra crew ragazzi allora come avete visto nel video precedente io ho portato il colore crew della settimana nelle nell'edigli di roma eh, è, un è un colore molto scuro è un nero ragazzi e ha anche quella particolarità di avere il fumo patriottico eh, quindi andiamo a vedere come fare andiamo a vedere come fare allora per fare il tutto abbiamo bisogno di un paio di pagine cioè questa pagina e questa pagina che vi lascerò in descrizione e dobbiamo essere eh, amministratori o capi della nostra crew ragazzi quindi andiamo in gestisci crew e una volta che siamo in gestisci crew andiamo a vedere i passi da, eh, diciamo da fare per eh, per fare questo cambio di colore ragazzi allora la prima cosa che dobbiamo fare è cercare il colore quindi andiamo a cercare il colore eh, di questa lista ragazzi ci sono molti colori, molti colori che normalmente il social non farebbe mettere invece eh, usando questo tipo di metodo li potete mettere tranquillamente ovviamente non tutti i colori quindi eh, guardate voi insomma dovete andare per tentativi io sono un paio di settimane che sto provando a mettere dei colori strani su una crew secondaria che uso per, per i colori e quindi sto sperimentando un po' tutti i colori diciamo. però ce ne sono alcuni che vanno tranquilli e alcuni che non si possono mettere quindi qui andiamo a prendere questo colore Il colore con la lettera N è nero ragazzi nero come avete visto già nel video precedente, il nero che, che ho portato, qui sta la al social, ah, il nero che ho portato è diverso da quello dello Santos Custom, quindi vi rendete conto da soli che è un nero particolare, diciamo che è un nero che i modder usano con il mod, con il mod menu che si mette su, sulle auto moddate, insomma, no? si trova solo in quei particolari veicoli perché sennò, altrimenti allo scasso, ma questo colore non c'è quindi a questo punto che cosa dovete fare cliccate sul quadratino dove dovrebbe essere il colore che ovviamente non c'è nulla come state vedendo non c'è nulla neanche sotto se normalmente dovete mettere un colore normale non so tipo viola tipo verde tipo eh, e magari avete il codice o rgb o esadecimale che sarebbe questo con il cancelletto lo incollate qui se è un colore normale, se invece vedete che non lo prende allora il codice lo andate a incollare nell'altra parte come adesso vi farò vedere quindi schiacciamo su ispezione elemento aspettiamo che ci apre questa finestra secondaria di Google mi raccomando ragazzi fatelo con il browser di Google perché è più, diciamo, è più semplice, almeno per me è più semplice è più indicato, riesco a cambiare bene i colori e tutto il resto e quindi nulla aspettate che vi apri la finestra e andiamo a vedere quali sono le stringhe che dobbiamo cambiare in questa in questa finestra sì perché dobbiamo cambiare due stringhe ragazzi non è una cosa da hacker non è una cosa da eh, da cervelloni informatici è una cosa facilissima ragazzi allora questa qui è la prima stringa dove ci riporta input id crew color type hidden value e mettiamo questo valore che noi abbiamo appena incollato io vado a rimetterlo perché giusto per farvi vedere quindi noi abbiamo preso il codice questo codice qui dal dal sito diciamo no l'abbiamo incollato dal dal hashtag chiamiamolo così dal cancelletto l'abbiamo copiato e lo rimettiamo qui quindi, cliccate due volte un attimino ragazzi una volta che avete cliccato due volte prendete cancellate il codice che già c'è e incollate questo ovviamente a me il codice è uguale perché stavo facendo delle prove una cosa ragazzi che dovete fare se volete che tutti i colori che voi mettiate in questa maniera vengano accettati dovete mettere una doppia A maiuscola alla fine di, del codice che andate ad inserire perché altrimenti non ve lo accetterà una volta che avete fatto ciò premete invio e il gioco è fatto l'altro valore da cambiare ragazzi è un attimino che lo cerchiamo il font color è questo qua ragazzi quindi andremo a, a cliccare su input id create crew for color quindi clicchiamo su questa stringa facciamo un doppio clic qui aspettate un attimino che facciamo un doppio clic qui e automaticamente Reincolliamo il codice, questo codice che, sta, che abbiamo qui lo rincolliamo qui. E il gioco è fatto. Premiamo invio. Io ve lo faccio vedere, ragazzi, giusto per, per farvi capire, perché, se qualcuno poi comincia a fare le domandine del cazzo. Vado a reincollare il codice. Ovviamente rimetto sempre quello perché è quello il codice. Vado a dare invio, e automaticamente il colore grew verrà cambiato non ancora salvato ma cambiato quindi schiacciate sulla X per chiudere la finestra perché sennò poi va corrente e andiamo a farvi vedere una cosa, allora ragazzi quando ci sono questi valori qui che il non so perché il social club tira fuori la crew eh, non verrà salvata se io adesso vado a pigiare su salva questa crew mi dice che comunque mh, non posso prendere salvare cazzi e mazzi allora per far sì che eh, noi possiamo salvare basterà cancellare questo scusate, no, mi è scappato il tastino poi sto pure a una certa distanza dal pc quindi come dicevo basterà cancellare questo e andare su invio e vi eh, comparirà la crew salvata ragazzi in questo caso avrete il colore eh, io ho il colore nero però eh, voi avrete il colore che sceglierete a questo punto come andremo a vedere nella pagina della crew eh, come qui ci saranno questi, questi scacchetti, diciamo, no? questa sorta di bandierina scacchi. E nella pagina della nostra crew non comparirà nessun colore. Ma noi nella crew in game avremo il colore nero. Come vedete, qui dovrebbe comparire il colore: dovrebbe comparire sia qui che sotto la triunfo ma non qui dovrebbe esserci una striscia del colore e qui anche una striscia del colore ma non c'è perché ovviamente abbiamo, abbiamo modificato i codici vi lascerò eh, questi due siti in descrizione in maniera tale che voi potrete scegliere tutti quanti colori che volete tutto quello che volete fate pure una cultura sui colori sia questo che sia wiki help color eh, di Tau. Detto questo ragazzi il video finisce qui, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao!